Un bambino, un ragazzo cresce, si sviluppa sano ed è una persona equilibrata quando noi rispettiamo che cosa? il loro essere. Il genitore, così come la scuola, deve aiutarli a sviluppare la loro essenza, a farlo uscire fuori. Noi dobbiamo essere semplicemente dei facilitatori, no? dei comunicatori, degli educatori, rafforzarli sotto questo aspetto. Ecco perché è importante, ecco perché la comunità educante. Perché anche all'interno della comunità familiare, a volte anche senza volere, perché mai e poi mai un genitore penserebbe di poter o voler fare un danno al certo, proprio figlio, ci però bisogna intervenire. Perché mm. questo? Perché se noi interveniamo, soprattutto c'è da dire una cosa, nella fascia di età che si arriva, per esempio quella più delicata, io la suddivido, per esempio, dai primissimi anni di vita fino ai sei anni, poi dai sei anni fino ai dodici anni per tappe. Cosa succede? Che eh, se eh, nel minore eh, ha una percezione, parliamo di percezione, perché spesso mm -hmm. il genitore dice ma io gli sono sempre vicino gli do tutto il tempo possibile ma cosa devo fare di più? non lo sì. riempio solo di giochi no? e quindi vado ad occupare ad un, uno spazio fisico sì. ma il bambino non riesce a percepire nello spazio emotivo quella figura di riferimento e quindi sì. lì se non si riesce a formare e non si ha la consapevolezza del sé in automatico cosa succede? che quel piccolo problema tu te lo trascini fino a quando non diventa più grande e può esserci una separazione no una separazione della persona che può poi facilitare altre il sorgere di altre dinamiche che non sempre sono positive ecco per la crescita di una persona equilibrata tu col ragazzo ci devi parlare per esempio fino ai 12 13 anni ce li hai in pugno li stai formando poi certo. dopo diventano molto più importanti gli amici, la compagnia, sì. eh, la guida c'è e ascoltano il genitore se c'è stato prima in questi 10 anni, dodici anni di crescita, ma se non c'è stato tu trovi quei genitori in cui dicono ormai sei grande ti arrangi da solo, se certo. capisci che devi studiare bene altrimenti certo. eh, vai a lavorare come tutti gli altri e capisci cosa è il pane. no, sì. è perché questo significa lavarsi le mani, rinunciare. Certo. Perché crescere un figlio è molto, ma molto oh, sacrificante, bello, tutto quello che vuoi, ma eh, ti, ti richiede proprio, eh, ti succhia tutte le risorse, come mi dice qualche genitore a volte. no? Perché? Perché la partecipazione è sempre continua. Il figlio oh, magari se ne sta in silenzio, ma vorrebbe sentirsi dire da te non solo come è andata la giornata, certo. ma vorrebbe che tu lo guardi che lo guardi negli occhi e magari gli dici cosa c'è, cos'è che non va, fammi capire, possiamo parlarne insieme, nella vita ci sono le soluzioni, Puoi scegliere la strada A, la strada B, la strada C. Le conseguenze per la A sono queste, per la B sono queste, per la C sono queste. Ma parlare, condividere, comunicare, far vedere che anche il genitore magari può aver avuto una qualche difficoltà e che comunque soltanto riflettendo, umanizzando, esatto. senza togliere... L'autorevolezza col genitore, così come anche il docente. Il chinarsi è farsi piccolo, no? Tu quando parli con un bambino che fai? Ti chini, ti abbassi al suo banchetto, sì. ti porti allo stesso livello guardandolo negli occhi perché vuoi che la comunicazione sia efficace e funzionale.